Salve a tutti, sono Letizia. Io e Chiara. E questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Amori miei e altri animali, scritto da Paolo Maurensing ed edito da Giunti. Insomma lo scrittore ci racconta la sua vita utilizzando degli aneddoti, appunto aventi come protagonisti eh, dei suoi amici a quattro zampe, che a volte eh, diciamo hanno una presenza discreta all'interno del racconto, altre volte sono un po' più invadenti, ma sempre ehm, il filo rosso diciamo che lega tutto il libro è questo profondo amore tra ehm, lo scrittore e i suoi animali domestici. Immaginiamo più una storia, non la classica storia d'amore, ma una storia di amori, appunto a tutti gli animali eh, che ha incontrato nel corso della sua vita naturalmente dobbiamo prepararci a sorridere ma anche a vivere qualche momento un po più commovente I racconti, eh, come vi ho già accennato nella trama, ci offrono degli spunti di riflessione, ma anche dei momenti per sorridere. E consiglio di leggere questo libro a tutti, ma soprattutto a coloro che amano eh, appunto, questi aneddoti sui nostri amati amici a quattro zampe. Spero che troviate utile questa recensione, a presto! Sì, mi sono di perché i mini quiz lo voglio fare io. Eh, ecco. Eh, di sistemo qua. Sì. Quindi in quale capitolo e da chi viene pronunciata questa, questa frase? Mi tornavano alla mente le parole di un poeta di cui non ricordo il nome. Se dovessi andare in paradiso, prima ancora dei miei cari, vorrei che a venirmi incontro fosse il mio cane. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti e a presto. Salve a tutti, sono Chiara Oggi sostituisco Letizia ehm, Vi consiglio E oggi vi consiglio di leggere ehm, Amori miei e altri animali ehm, Scritto da Paolo Morenzing, Edito da Chiara, hai finito la telefonata? Letizia non mi sembra modo Cioè, sto facendo la recensione <ride> Bravo. La settimana Salve a tutti, sono Letizia ora facciamo lì Tu e sono Chiara No, vero? Salve a tutti, bella. sono Letizia Yes Ok Perchè, Prego prego oh, Le lascio la parola Salve a tutti, sono Letizia E sai Salve a tutti, sono Letizia e io Chiara E questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Amici miei, sì, amici miei <ride> Io ho detto amici, no, amori <ride> Amori miei, altri li voli Di Paolo Maurensing ma ma ma Maurensing, è tutto. Sembra, sì. lo sai, ehm, ballando con le stelle Vero? Ma come Paolo. si chiama? Maurensing e come si sì. chiama quello che è un cavallo? Quello che canta voglia di ballare con te? Paolo Paolo Paolo Ciao Paolo